Ciao, no, sono Marco. Sto facendo un po' di defaticamento dopo la corsa fantastica che ho fatto questo pomeriggio. Ho imparato a venire un po' più tardi perché è troppo caldo. Qualche video fa eh, ho parlato di come raggiungere l'eccellenza. e Lo voglio ricollegare alla corsa che ho fatto oggi. Facevo alcune riflessioni. Io quando sono qui, questa è la mia fucina delle idee, e... Io quando vado a correre, vado su, questi percorsi qui, come puoi vedere, sono completamente sterrati, a volte anche duri da superare, dove ci sono ciottoli e malgrado tutto io corro lì, rischio di farmi male, sì, questo è vero, perché passo proprio di lì, ma perché poi fondamentalmente a me interessa allenare non soltanto il corpo ma anche lo spirito, voglio essere più preciso, voglio spiegarvi un po' meglio, voglio esercitare anche... A esercitarmi anche a vivere perché questa qui è la metafora della vita in un percorso liscio vai bene sì ma la vita non è completamente liscia allora eh, poi un giorno che voglio correre su un percorso liscio lo faccio tranquillamente ma è bene anche esercitarsi agli imprevisti perché te lo ricollego al video dell'altra volta è quello dell'eccellenza perché quello che faccio qui è una cosa molto ripetitiva e cerco di mantenere alto eh, il, diciamo eh, il mio stato fisico cerco, la mia fisiologia cerco di mantenerla alta per continuare a ripetere lo stesso movimento è un semplice movimento un passo dietro l'altro e... perché questo? perché voglio raggiungere l'eccellenza in realtà voglio soltanto mantenere alta la fisiologia ma se volessi mantenere alta anche l'eccellenza sarebbe questo il modo c'è un musicista eh, del de passato che diceva una cosa molto significativa a tal proposito. A proposito dell'esercitarsi costantemente tutti i giorni. Diceva che se non mi esercito per un giorno lo so solo io, se non mi esercito per due giorni lo sa so anche mia moglie, se non mi esercito per tre giorni se ne accorge tutto il mondo. Era un pianista di fama mondiale, chiaramente, e quindi lui con questa frase voleva ehm, come dire, esaltare eh, il significato dell'esercitarsi costantemente sui fondamenti. Questo è anche un po' a completezza, a completamento del video dell'altra volta in cui parlavo di come raggiungere l'eccellenza. Io sono quasi arrivato. Mi auguro di esserti stato utile, come cerco di fare tutte le volte che registro qualche cosa che ho appreso attraverso tanti anni di studi, eh, attraverso tanta vita vissuta soprattutto, e poi successivamente con gli studi ho anche dato un senso a tutto quello che ho vissuto. Mi ha aiutato a eh, catalogare, a casellare e a schematizzare alcune nozioni perché possano essere anche facilmente fruibili, non soltanto eh, per me ma anche per tutti gli altri. Io, come ti dicevo, spero di esserti stato utile, a me non resta che salutarti con un abbraccio molto molto sudato, da qui si può fare, non siamo in pericolo di pandemia. <ride> Ciao!